L'emotività dell'informazione italiana. Ecco, questo è il vero eh, punto, forse dolente, ma che riguarda di qui il passaggio a un altro medium, la televisione, soprattutto la televisione. Il nostro, il giornalismo italiano, è un giornalismo che è più emotivo che analitico. Qui, sì, davvero, il New York Times, il Guardian, Le Monde, i giornali tedeschi, alcuni giornali spagnoli tendono ad avere uno, un, un modo di raccontare i fatti che mette l'analisi dei fatti al primo posto e poi il racconto emotivo i talk show italiani sono pieni di storie pieni di racconti e l'analisi tende a essere sempre avversariale cioè schierare due parti una contrapposizione perché è una dinamica che in televisione funziona che però fa pagare un prezzo in termini di comprensione razionale dei fatti Viviamo in un'epoca di sovrainformazione, siamo bombardati da continue notifiche, dati, cifre, titoli. Quello che sembra mancare, però, è il tempo di rimettere tutti questi elementi in un contesto più generale, unire i puntini e provare a capire il prima e il dopo, la dimensione meno istantanea dei grandi temi nel nostro tempo, il clima, i diritti, l'informazione, l'economia.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 Oggi siamo tutti invasi vasi di informazioni sull'Ucraina, un po' come quando iniziò la pandemia nei primi mesi del lockdown. Eh, siamo esposti a tante immagini, a dati, aggiornamenti costanti, certe volte quasi, verrebbe da dire, ossessivi, interviste, opinioni, analisi. E poi ciascuno di noi apre il proprio smartphone, chi ne ha uno, e c'è un'informazione parallela, quella del proprio profilo che arriva attraverso i social, di video magari non verificati, un flusso incessante di notifiche che ci arriva, si mischia alle cose che facciamo tutti i giorni senza un ordine, senza linee di demarcazione, senza tregua. Tutti competono per la nostra attenzione, ma ognuno ci informa in maniera diversa e ci informiamo in maniera ciascuno diversa, all'interno della propria bolla, come si dice chi è pronato, chi è antiamericano, chi è a destra, chi è a sinistra, chi è favorevole agli armamenti, chi è invece è un pacifista altranza. Insomma, in tempi di guerra tutto questo si intensifica ancora di più in una gara all'ultimo dettaglio e anche alle emozioni, alle emozioni forti. L'altro giorno un amico giornalista mi diceva che è giusto emozionare per informare, perché non basta dare i numeri di una guerra, ma bisogna dare anche le immagini, certe volte anche cruente, perché questo sensibilizza, smuove, crea empatia. E, ma qual è il limite? Qual è, deve essere il ruolo dell'informazione in tempi di guerra? E come possiamo informarci nel modo migliore, però senza diventare appunto, ossessivi, senza rischiare la sua fazione, magari all'orrore di un conflitto? In questo episodio, ad aiutarci a dipanare i fili di questa questione molto complicata, abbiamo invitato Giorgio Zanchini, un giornalista della RAI che ha condotto rubriche radiofoniche e televisive di grande successo e di approfondimento come Radio Anch'io, Quante Storie, e che da anni studia il giornalismo sia attraverso i libri, ricordiamo soltanto tra i vari libri Leggere Cosa e Come, il giornalismo e l'informazione culturale nell'età della rete con Donzelli, ha fatto con la terza un volume con Giovanni Solimine sulla cultura orizzontale dedicata ai giovani, e, e poi dirige un festival del giornalismo culturale a Urbino. Ciao Giorgio. Grazie per l'invito, ciao a voi. Dunque, partiamo dall'inizio. Allora, in questo momento nel mondo ci sono, come sappiamo, tante guerre, decine di conflitti armati, anche con centinaia, a volte migliaia di vittime. Però di queste guerre per la stragrande maggioranza sappiamo veramente poco, certe volte nulla. E, e ci sono invece casi, in passato quello siriano in certi momenti e certamente oggi quello ucraino, con una sovrabbondanza di copertura mediatica. E, ecco, la prima cosa che vorrei chiederti, Giorgio, cosa rende una guerra più mediatica di un'altra? Perché di questa guerra si parla così tanto? Provo a dare tre risposte, ma forse saranno soltanto due, perché la prima risposta è quella più istintiva, che peraltro leggiamo anche nei manuali di giornalismo, ci sono sempre ragioni geografiche e di interesse e impatto sull'esistenza di ciascuno di noi. Geografiche perché l'ordine di attenzione che noi poniamo ai fatti del mondo, quelli ai quali il sistema mediatico dà significato e che per noi hanno significato, in realtà, ci dicono di nuovo i manuali di giornalismo, in primo luogo sono mossi dalla vicinanza con i nostri interessi. Cioè, non so, tu personalmente o chi ci ascolta e ci ascolterà come procedere nella lettura dei giornali o nell'ascolto del della telegiornale o del giornale radio, che in realtà hanno una gerarchia, ma quando noi apriamo un quotidiano siamo noi stessi a scegliere quali pagine leggere per prima. Insomma, noi sappiamo che, ad esempio, le notizie locali, di cronaca locale, sono quelle che interessano una percentuale molto alta... Eh, di lettori lettrici ascoltatori ascoltatrici di qui il primo criterio cioè quello del, quello geografico e cioè quanto un evento un fatto informativo un atto informativo è vicino a noi ai nostri interessi e quindi anche le guerre rispondono a questo criterio per cui noi ci occupiamo almeno credo di ucraina eh, più di quanto ci occupiamo di Yemen e la nostra attenzione va all'Ucraina più di quanto non faccia con lo Yemen per una ragione puramente geografica. L'Ucraina è un paese molto vicino a noi con il quale abbiamo un rapporto molto stretto. In Italia ci sono, mi pare, 250-260 mila ucraine e ucraini prima dell'inizio della guerra, adesso se ne sono aggiunte 100 mila. È il paese europeo nel quale la percentuale di ucraini fuori dall'Ucraina, a parte la Polonia, è la più alta d'Europa e quindi c'è un interesse diretto. Quindi il criterio geografico è il primo, credo che muova poi i media e coloro che ricevono notizie i fruitori dell'informazione dell l'altro è quello dell'impatto sulle nostre vite quando una guerra ha un impatto diretto o indiretto sulle nostre vite i media tendono a occuparsene tu hai citato la siria la siria non è tanto vicina però ha avuto un impatto diretto sulle nostre esistenze perché eh, quella guerra ha generato un flusso di migranti enorme che sono arrivati in europa e di qui anche la preoccupazione e gli interessi dei cittadini italiani, in primis quelli tedeschi che sono stati il paese di maggiore accoglienza, ma anche dei cittadini italiani rispetto agli effetti di quella guerra. Poi una guerra suscita la nostra attenzione se ha un impatto economico e l'Ucraina da questo punto di vista ha un enorme impatto economico perché spesso le guerre, nella fattispecie in una maniera evidente, generano delle sanzioni che possono avere una ricaduta sull'economia interna. Questo è un altro dei criteri che poi spingono i media a occuparsene più o meno. A questi criteri di, di ordine generale, chiamiamoli così poi Giuseppe, io ne aggiungerei un altro che è per così dire la torsione politica che qualsiasi guerra genera quale più e quale meno l'iraq ne ha avuto uno enorme l'ucraina ne ha uno eh, gigantesco perché il rapporto con la russia è un rapporto politicamente molto sensibile in tutta europa ma in italia direi in maniera particolare perché alcuni nostri partiti e movimenti hanno avuto un rapporto con la russia piuttosto stretto l'italia è uno dei paesi che ha intessuto rapporti molto stretti con la russia Devo dire che anche la Germania non è da meno, se leggiamo, abbiamo letto le polemiche di questi giorni sul ruolo di Gerhard Schröder dopo l'intervista che ha fatto al New York Times 4-5 giorni fa tradotta da molti giornali europei da qui da noi dalla stampa, anche la Germania ha questa questione politicamente sensibile. E questo significa che i nostri giornali e il nostro sistema mediatico usa anche quell'argomento per riflessi effetti di politica interna e questo lo misuro io ad esempio conduco una trasmissione radiofonica ogni giorno perché mi rendo conto che certi argomenti e l'attenzione che viene portata dagli ascoltatori su certi profili è figlia del loro modo di leggere la politica italiana anzi direi in maniera più esplicita del loro orientamento politico di chi votano perché il modo in cui loro si pronunciano rispetto a questa guerra è figlio della loro struttura mentale appunto del, del loro modo di leggere le cose della politica. Poi c'è una terza questione, un terzo modo di leggere eh, questi fenomeni che riguarda anche, purtroppo, questo è forse il più triste degli, degli argomenti, l'importanza geografico, politica economica dei paesi in cui si svolgono i conflitti. Eh, tu davi quel dato, 44 conflitti, a mio avviso io che faccio giornalista potrei enumerarne al massimo 15-20, ma altri nemmeno li ricordo. Probabilmente nemmeno li so, nemmeno li conosco e figuriamoci chi non lo fa professionalmente e non finisce nel, nel bacino di attenzione, nell'occhio mediatico, semplicemente perché sono paesi troppo lontani da noi, con interessi economici che non impattano assolutamente sul nostro mercato, che significa anche il mercato dell'informazione e quindi la terza ragione è quella più amara di tutte. Ti vorrei chiedere anche dal punto di vista soggettivo di un giornalista cosa vuol dire trovarsi improvvisamente in una scena mediatica completamente cambiata? Cioè un giornalista in particolare come te abituato a seguire attualità più diverse, dalla politica, l'economia, la società, la cultura e poi a un certo punto succede un fatto enorme, drammatico che occupa il 90% se non in alcuni momenti il 100% del panorama informativo, peraltro su un paese che, sì, certo, come tu dicevi, è vicino, ma in realtà di cui poi gli italiani sanno ben poco. Ecco, come cambia il, il, il tuo lavoro nel raccontare i conflitti, diciamo, un conflitto che scoppia in questa maniera? Cioè, eh, eh, ci sono delle regole che, che rimangono, cambia tutto, cambiano i parametri con cui si organizza il proprio lavoro, insomma, che cosa vuol dire per un giornalista... Improvvisamente doversi occupare di un fatto come questo? Questa è una risposta che io ho tentato di dare anche in quel saggio collettaneo in cui abbiamo riflettuto, proprio con un saggio, la terza, a più voci sul come sarebbe stato il mondo dopo il COVID, il mondo dopo la fine del mondo. E all'interno di quel breve articolo io provavo a riflettere su che cosa era successo con il Covid. Perché prendo subito di petto la questione Covid? Perché in realtà, oramai nella mia lunga vita professionale, ai microfoni mi è capitato spesso, come dicevi tu, di eh, dover parlare di... Io parlerei più che di guerre, di eventi che hanno avuto un impatto mediatico e quindi informativo enorme. Qui me ne erano segnati ed elencati alcuni, la guerra in Jugoslavia, l'Iraq due volte, la guerra in Afghanistan, guerre che abbiamo coperto meno, ad esempio quelle africane, il Ruanda, però la Libia già ha già destato la nostra attenzione, guerre di precedenti intromissioni russe, definiamole così, pensiamo, pensiamo alla Georgia, pensiamo alla Crimea, cambia tutto, cambia il lavoro a seconda dell'importanza e dell'impatto che ha quella guerra, come, come suggerivi tu, e però devo dirti che rispetto alla copertura che stiamo dando e che poi secondo me sarà utile, insomma, sarà utile tornare su questo punto, eh, perché quanto li, il sistema mediatico italiano rispetto agli altri paesi europei copre un evento come la guerra in Ucraina, credo sia interessante, perché eh, gli italiani tendono, eh, i giornali italiani per mille ragioni, a dare una copertura superiore, cioè in termini di più pagine, rispetto ad altre tradizioni giornalistiche europee. Però il punto qual è? Che... L'impatto che ha avuto il Covid, questo scrivevo nel, nel saggio all'interno del mondo dopo la fine del mondo, è stato talmente soverchiante per noi giornalisti che questa guerra, che pure ha di nuovo effetti e conseguenze enormi sullo scardinamento dell'agenda informativa tradizionale, eh, devo dire che quella ha cambiato tutto, perché lì davvero per mesi, per mesi, in ragione di quello che è successo. E in ragione de, soprattutto del lockdown che imponeva alle popolazioni di stare a casa, è stato la, il solo argomento di attenzione pubblica. Cioè, io ricordo settimane, settimane, se non mesi, Giuseppe in cui la scaletta era interamente dedicata al Covid. Interamente lì sì che la monotematizzazione che il Covid aveva imposto era una novità assoluta, cioè, a me nella mia vita professionale, non era mai capitato né con l'11 settembre, né con le guerre in Iraq in Afghanistan, né con la stagione terribile degli attentati terroristici eh, del terrorismo islamico in Europa, di dare una copertura così totale come ci è accaduto con il Covid. Quindi questa guerra sì ha cambiato la gerarchia delle notizie e ha monopolizzato l'attenzione pubblica e il modo in cui lavoriamo, ma non come l'ha fatto il Covid. Per quanto riguarda questo aspetto di cui parlavi della abbondanza informativa italiana rispetto anche ad altri paesi, abbiamo ascoltato l'opinione di Giovanni De Mauro, il direttore di Internazionale, che è il settimanale che ci riporta una selezione proprio di quello che si dice, si scrive sui grandi giornali stranieri e la risposta è molto interessante. Come sempre quando si parla di mezzi di informazione è difficile generalizzare. Possiamo dire che rispetto al modo in cui la gran parte dei giornali italiani sta seguendo la guerra in Ucraina, i giornali di alcuni paesi europei, in particolare Spagna, Francia, Regno Unito e Germania, e all'interno di quei paesi i giornali di riferimento, quindi il Paese in Spagna, Le Monde in Francia, il Financial Times, o il Guardian, il Regno Unito, dedicano quotidianamente al conflitto decisamente meno pagine puntano cioè molto sulla selezione e sulla qualità dei singoli articoli più che sulla quantità o sulla loro varietà. E perfino nelle prime settimane di guerra lo spazio dedicato all'invasione dell'Ucraina non ha mai superato le sei o le otto pagine, contro le 20 e più pagine in Italia. E questa è certamente la differenza maggiore, quella più rilevante o che comunque salta agli occhi. Ecco, quello che dice De Mauro mi sembra coincide con quello che tu ci dicevi e la prima domanda è semplicemente perché secondo te c'è questa sovrabbondanza informativa in Italia rispetto agli altri paesi. Però poi vorrei chiederti di aggiungere anche un commento più qualitativo, cioè a me pare che la nostra informazione, particolarmente la televisione, è molto suggestiva, eh, ma anche i giornali che mettono grandi foto, grandi titoli, nove colonne, ci sono poi naturalmente i dibattiti, i talk show, le analisi, però c'è moltissimo un'informazione di, di testimonianza e quindi nella guerra di testimonianza terribile, tragica, di persone che soffrono e l'impressione è che questa non è neutra, inform questa informazione così emotiva può avere una conseguenza sull'opinione pubblica, può avere conseguenze paradossalmente opposte, può portare al fatto che uno dice facciamo di tutto per farlo finire fino a entrare militarmente nel conflitto, fino invece a quello che provoca una certa suefazione, cioè l'idea che basta, non ne voglio più sapere, non posso vivere quotidianamente la mia normalità e avendo ogni minuto queste immagini terribili. Ecco, come dire, entriamo nel vivo del tema. Quindi quantità da una parte, ma anche qualità dell'informazione. Cosa vuol dire? Qui, qui potremmo discutere per ore e ore. Immagino che anche tu abbia delle riflessioni da, da consegnare a questo incontro. Provo, eh, anzitutto, riprendo quello che diceva De Mauro, eh, aggiungendo che non mi stupisce affatto la considerazione che faceva il direttore di Internazionale, perché. Primo c'è un dato molto semplicemente fattuale, numerico, che riguarda la foliazione, cioè eh, molti giornali italiani sono più lunghi in termini di numero di pagine, appunto la foliazione, rispetto a alcuni dei grandi giornali europei. Basterebbe pensare a Le Monde o a El País, Il nostro Corriere della Sera, è un giornale molto lungo, eh, Repubblica e la stampa si sono accorciati dal punto di vista delle pagine, ma in generale la nostra è una stampa prima o sovrabbondante, cioè, noi abbiamo un numero di giornali enorme, superiore a, a molti in, in, perdono soldi, ma insomma ora non facciamo un discorso di mercato editoriale, facciamo un discorso di contenuti che quelle pagine devono riempire. e eh, se ci facciamo caso, diceva De Mauro, eh, nella Le Monde, sul Paese, sei, massimo otto pagine sono dedicate alla guerra, su quella della sera dipende dai giorni, ma insomma nei giorni eh, alle nostre spalle, ma anche oggi, molto semplicemente, qui di fronte a me, un po' di giornali italiani, mi sembra ci siano 12, 14 pagine dedicate alla guerra, la stampa è lo stesso, ma anche... Eh, domani dedica moltissime pagine anche il foglio dedica enorme attenzione quindi una percentuale che è più o meno quella dei due terzi alla alla guerra le ragioni sono le più diverse. Vabbè, la più banale, se volete, la più prosaica è che quelle pagine devono essere riempite, siccome questo è il tema che domina l'agenda informativa italiana e quindi gioco forza in un sistema di circuito virtuoso perverso, anche l'attenzione del pubblico, eh, i giornali tendono a dare al pubblico quello che al pubblico interessa eh, o viceversa. Ma poi c'è un secondo punto, è che lo vediamo dai dati d'ascolto, i talk show, almeno nei primi, nelle prime settimane senz'altro, ma io direi nel primo mese e mezzo, che si occupavano e si occupano, perché ogni sera noi abbiamo due o tre talk show che si occupano, occupano principalmente della guerra in Ucraina, fanno buoni ascolti. Questi sono processi che abbiamo sperimentato sempre con i grandi eventi, è successo anche con il Covid, la, la, la, la, anche per ragioni di lockdown, insomma i consumi televisivi, ma anche nei talk show radiofonici e sui giornali sono aumentati, sono aumentati in tutto, in tutta la panoplia diciamo, degli, del, dei media e perché il pubblico chiedeva quelle notizie, quindi i giornali italiani tendono a dare al pubblico quello che si aspettano che il pubblico voglia ricevere e quindi moltiplicano le pagine e gli spazi che si occupano di, di guerra. Come lo fanno? Perché poi questa è la vera domanda che mi ponevi. Qui secondo me bisogna distinguere fra i vari media, tra i quotidiani, la televisione, la radio e la rete, ma sulla rete forse poi dedicheremo un'attenzione diversa. Ora, io tendo a essere meno severo di, di, insomma, quando parliamo al di là di questo podcast, quando parliamo io e te, tu tendi ad avere un atteggiamento sempre molto severo e pessimista rispetto alla stampa italiana, io tendo ad essere un po' più ottimista, forse perché sto qui dentro, faccio il giornalista. Poi bisogna distinguere molto i singoli quotidiani. Quello che mi sento di dire è che a mio avviso alcuni quotidiani italiani stanno facendo un ottimo lavoro. Eh, qui ne cito... Tre o quattro, Corriere della Sera, la stampa, a mio avviso, a venire domani anche il foglio. Gli altri quotidiani, anche Repubblica, che pure ha spesso delle interviste di grandissima qualità, Repubblica tende ad essere, insomma, si è a mio avviso molto schierata poi legittimamente o meno, questo non spetta a me dirlo, e quindi è un giornalismo in questo momento un po' più partigiano di quello che fanno gli altri, anche il Corriere della Sera ha una posizione molto orientata, ma a mio avviso ha un'articolazione di posizioni e di punti di vista molto ricca. Il Corriere della Sera a mio avviso sempre sta facendo un lavoro eccellente in questa guerra e, e mi permetto di dire che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 Geopolitica, e poi c'è una quantità di storie, racconti emotivi straordinari, vai il New York Times, cioè il, diciamo, il giornale più importante del mondo, almeno credo. E altri, il eh, Le Monde punta molto sull'analisi e meno sull'emotività. Noi facciamo il contrario. I talk show italiani sono pieni di storie, pieni di racconti, e l'analisi tende a essere sempre avversariale, cioè schierare due. Party, una contrapposizione come il vecchio modello di ballarò perché è una dinamica che in televisione funziona che però fa pagare un prezzo e immagino che tu su questo voglia, voglia aggiungere delle considerazioni un prezzo in termini di comprensione razionale dei fatti l'osservazione razionale di quello che accade questo in televisione è evidente sui giornali il racconto emotivo penso a quello che fa ad esempio francesca vannocchi che, che fa sia in televisione sulla 7, sia da noi alla radio su Radio 1, sia sulla stampa con degli articoli a mio avviso bellissimi. Ma è eh, lo fa Marta Serafini su Corriere della Sera, lo fa su Repubblica Steinman, ad esempio, che è entrato con, secondo me con un reportage straordinario dentro l'acciaieria dove sta la Brigata Azov. E ovviamente lì è un racconto di un'emotività altissima, fortissima. Quella è una, una eh, cifra del giornalismo italiano verso la quale sulla quale io. Non riesco a emettere un vero giudizio. Cioè, io penso che, ad esempio, i racconti della, della Mannocchi che sceglie una chiave narrativa siano molto belli. Non me la sento di, di... certo, poi ti spingono su posizioni, ti, ti spingono a prendere una posizione rispetto alla guerra, forse sì perché è anche la scelta che fa il TG1, ad esempio, che fa un racconto collettivo sul quale magari torneremo, composto del racconto dei giornalisti professionali, ma anche di video che magari hanno girato gli ucraini, che vengono messi assieme. Certo c'è una fortissima componente emotiva. E poi io mi chiedo, e qui davvero non so che risposta dare, è giusto far vedere quei racconti, far vedere le immagini dei morti, perché si è aperto un dibattito molto interessante all'interno, ad esempio, del sindacato giornalisti, del, del, del, della mia categoria. Che perché alcuni lamentano il fatto che non dovremmo far vedere le immagini dei morti, non dovremmo far vedere le immagini dei bambini, le immagini delle donne, e io sinceramente lì non so che posizione prendere, perché orientano il fruttore, e poi rischiano di assuefare il fruttore, questa è una questione che tu ti ponevi, non lo so, io qui davvero non so che, che posizione prendere. La radio poi anche qui bisogna distinguere molto, perché noi alla radio, anch'io al giornale radio, cerchiamo di, separare diciamo, i fatti dalle opinioni, però poi è difficilissimo farlo perché tutto si intreccia. Radio 3 ha una narrazione un po' più distante rispetto a quella di Radio 1, che ha anche gli ascoltatori, quindi è un racconto collettivo, in cui però la componente emotiva è molto presente. Chiudo su un punto. Il, la questione è che il giornalismo italiano è un giornalismo partigiano, fazioso, emotivo più di altre tradizioni giornalistiche quindi quello che accade nel nostro paese in ultima analisi, e qui chiudo non ci deve sorprendere ma tu hai messo insieme molte cose e le hai messe insieme a ragione perché sono collegate, però vorrei isolare tre parole su cui vorrei andare un pochino più in profondità, tu hai parlato di soggettività, hai parlato di emotività e hai parlato di partigianeria allora cominciamo con quest'ultima allora, eh, noi abbiamo fin qui parlato dell'informazione dal punto di vista dell'utente ma dal punto di vista di chi combatte la guerra l'informazione è uno strumento bellico no come sa bene anche zelensky che ha usato straordinariamente bene l'informazione in questo periodo e certamente è arrivato alle opinioni pubbliche di molti paesi in attraverso il suo messaggio, un messaggio che però arriva da tante fonti, ci sono appunto filmati che arrivano attraverso il eh, cellulare da parte di, di, di, delle persone più diverse, ci sono fake news. Ecco, la partigianeria del giornalista fino a che punto è ammissibile? Cioè il giornalista in un certo senso avrebbe il dovere di tirarsi fuori dal conflitto e di raccontare ciò che vede, perché... Se invece è parte di questo conflitto e si sente, come dire, parte di una missione salvifica, anche se sta dalla parte buona, forse rischia di diventare uno strumento di propaganda e non è più questo il compito del giornalista, o sbaglio. Questa è una, una questione enorme. Io ricordo che nei manuali di giornalismo veniva sempre citato un caso, vado a memoria quindi potrei sbagliarmi sul riferimento bellico, ma mi pare riguardasse... La prima guerra mondiale se non la guerra civile americana ma mi sembra più difficile perché i tempi del giornalismo americano erano lentissimi perché ovviamente eravamo gli albori della stampa però è del caso di un cronista che stava sul ciglio di un fronte di guerra e vede avanzare cronista americano e vede avanzare le forze nemiche e si domanda che devo fare perché poi questo è un credo sia un fatto veramente verificato sì. e si domanda devo stare qui e, e vedere con i miei occhi per poi raccontare ai miei lettori l'avanzamento delle, dell delle forze avversarie o devo correre dal mio esercito per avvertirli che stanno arrivando i nemici questo ovviamente è un caso macroscopico di quello che rischia di fare il giornalismo oggi l'altro giorno, guarda Giuseppe sarò il più pratico possibile gli ascoltatori mi chiedevano siccome a Radio Anch'io io ho provato a porre la domanda che ci stiamo ponendo in questo, in questo incontro, come stiamo raccontando la guerra? E eh, abbiamo invitato vari interlocutori che hanno avuto delle idee, delle opinioni molto diverse. C'era, ad esempio, Giuliana Sgrena che, insieme ad altri vecchi eh, inviati di guerra, aveva una posizione molto critica. C'era Massimo Giannini, direttore della stampa, che invece raccontava perché fanno, si fanno certe scelte. Ma insomma, il punto è che gli ascoltatori ci domandavano: ma qual è la vostra linea editoriale? rispetto a questa guerra. Mi sono confrontato con Andrea Vianello e, e abbiamo convenuto su un punto contestabile, Giuseppe, non lo metto in dubbio, che è il seguente. Noi dobbiamo essere i più neutrali e oggettivi possibili, far parlare i nostri inviati che sono sul campo, vedono le cose con i loro occhi, incontrano le persone, parlano con le fonti, ma poi non possiamo scordare che in questa guerra c'è un aggressore e c'è un aggredito. Ora tu mi dirai, sì, ma che significa questa frase? Anche qui ci riporta su un terreno emotivo, cioè che da un certo punto di vista uso un'espressione molto corriva: facciamo il tifo? Punto interrogativo. Ci auguriamo che gli ucraini sconfiggano i russi, e quindi come giornalisti non riusciamo a liberarci di queste lenti, cioè il fatto che noi parteggiamo per gli ucraini. Ecco, questo è un errore cioè, che istintivamente rischiamo tutti di commettere, anche io personalmente non lo nascondo cioè in questa guerra trovo la prepotenza dell'aggressore russo, come ha detto il nostro Presidente della Repubblica per il 25 aprile, c'è un prepotente che ha aggredito e c'è un popolo che, che è appunto vittima di quell'aggressione. È difficile liberarsi di queste lenti. Però il giornalismo professionista e gli anglosassoni da questo punto di vista sono, io penso più la BBC e più gli inglesi degli americani, perché gli americani se vai a leggere la stampa, persino il grande New York Times, nel rapporto con la Cina, e nella descrizione della Cina e della Russia, ha un bias, una distorsione che è quasi pregiudiziale. Però il punto è che è molto difficile sgombrare, liberarsi di questo bias, di questa distorsione, di questo pregiudizio. Ma uno è un professionista ed è un giornalista proprio per questo: cioè, è un giornalista e un professionista perché deve, nei limiti del possibile, liberarsi dei pregiudizi che lo spingono a raccontare un fatto e a leggere soltanto e a dare ascolto soltanto a certe fonti ora non ho né voglia né desiderio né penso di poter giudicare quello che sta accadendo ad esempio all'interno della mia azienda rispetto a voci a sguardi a occhi che sono sembrati parteggiare per una parte eh, mi riferisco a corrispondenti da, dalla russia da mosca che hanno messo un po in crisi la nostra, la nostra azienda è una questione che riguarda la stampa che però quando non è servizio pubblico se la può porre in una maniera un po più libera cioè se repubblica sceglie di avere un punto di vista di essere partigiana essendo un giornale privato legittimamente può farlo come lo può fare qui nella sera un'altra cosa è per quel che riguarda eh, la rai o la bbc e la bbc è stata anche accusata ad esempio di essere più volte di aver preso una posizione sulla Brexit, perché poi questo riguarda la guerra, ma riguarda qualsiasi argomento, anche sulla politica. Però eh, capisco l'obiezione che tu poni, il rischio di essere strumento di propaganda e di ascoltare solo le fonti ucraine. Anche perché noi abbiamo più fatti, facciamo più fatica a eh, cercare fonti russe, dare voce a quella che per noi è solo propaganda, mentre c'è propaganda anche da parte americana, ovviamente come in ogni conflitto, c'è propaganda da parte ucraina, anzi c'è in maniera forte, eh, aggressiva persino da, da fonte ucraina, però è molto difficile. Il dovere di un giornalista è cercare, ecco, di... Allora, io non credo che sia possibile liberarsi dai propri pregiudizi, soprattutto in un, in un conflitto, però il nostro dovere, secondo me, è un altro. È quello del pluralismo, cioè di fronte a un fatto, cercare sempre di abbeverarsi a più fonti, cioè raccontare quel fatto anche dal punto di vista russo faccio un esempio oggi ho visto la conferenza stampa a mosca dopo l'incontro fra guterres e lavrov il punto di vista non coincidevano però il nostro dovere è anche ascoltare lavrov dare conto di quello che dice lavrov e eventualmente fare un'operazione di validazione di quello che dice Lavrov, ma anche di quello che dice guterres e di quello che dice blinken e di quello che dice biden e di quello che dice austin cioè questo credo sia il nostro dovere giuseppe a proposito di pluralismo Abbiamo chiesto a Marina Lalovic, giornalista della redazione esteri di Rai News 24, di raccontarci la sua esperienza nei primi giorni del conflitto come corrispondente da Mosca. Ecco che cosa ci ha detto. Una delle esperienze che mi rimarrà senz'altro impressa dalla guerra in corso in Ucraina e l'esperienza che ho avuto in prima persona da inviata per un brevissimo periodo di circa tre giorni a Mosca all'inizio di marzo. La particolarità di quell'esperienza è stata quella di atterrare nella capitale russa proprio eh, il giorno in cui una gerata legge contro le fake news è entrata in vigore in Russia, una legge con la quale si rischiavano, con le quali tutt'oggi si rischiano fino a 15 anni di carcere. Una Un'altra particolarità uh, del mio arrivo a Mosca era il momento in cui molte, molte sedi uh, dei corrispondenti uh, esteri chiudevano, in particolar modo colpiva la decisione della BBC che per la prima volta dalla seconda guerra mondiale decideva di chiudere la propria sede uh, per la impossibilità uh, di effettuare il lavoro giornalistico in maniera appropriata proprio a causa dell'entrata in vigore di questa legge. E, e dunque potete capire la difficoltà con la quale uno si preparava magari di fare una diretta nel momento in cui eh, una legge che non definiva bene, tutt'oggi non definisce bene quello che eh, si intende eh, per il concetto delle notizie false, le cosiddette fake news, e di conseguenza il concetto chiave era quello di non utilizzare la parola vaina, ovvero la guerra eh, in russo, eh, ma quello che tutt'oggi viene ripetuto come un mantra dal Cremlino, ovvero l'operazione speciale militare. Eh, il maggior dubbio e maggior, diciamo, la, la maggiore difficoltà era quella di eh, raccontare la percezione e soprattutto quello che si poteva insomma, raccogliere e documentare in, nelle ore in cui eh, eravamo lì eh, e non eh, appunto cadere nella trappola della cosiddetta autocensura. Per essere in linea eh, di questa nuova legge, dunque un equilibrismo eh, non facile eh, e soprattutto partendo dal, dal concetto che appunto si doveva raccontare un conflitto senza utilizzare la parola chiave ovvero la eh, guerra e dunque a questo punto si decideva insomma di eh, per così dire parafrasare eh, il concetto della guerra così come chiama il Cremlino la guerra ovvero l'operazione speciale militare e raccontare Innanzitutto la percezione eh, della città in cui eh, stavamo, Mosca, che nel mio eh, particolare caso mi ricordava moltissimo la mia città di origine degli anni 90, Belgrado, la città spettrale dove si cercava di simulare una specie di una assurda normalità. Uh, dove uh, non c'erano le immagini uh, assolutamente della guerra, qualcosa che già era molto presente per esempio a Roma, uh, sia entrando nei bar, nei ristoranti con degli schermi televisivi dove il conflitto era ormai onnipresente, uh, questo uh, aspetto del tutto mancava per esempio paradossalmente nella principale protagonista, nella città protagonista di questo conflitto ovvero Mosca. Dall'altra parte un'altra immagine che si cercava di raccontare quella dell'esperienza che si è avuta con delle persone che facilitavano il nostro lavoro in quel momento, eh, ovvero questa necessità di lasciare la città. Eh, dunque se dovessi dare un titolo a quelle 48 ore eh, a Mosca sarebbe eh, sicuramente la fuga da Mosca. E ora torniamo alla conversazione con Giorgio Zanchini. Liberarsi dei propri pregiudizi, secondo me, è possibile a partire dalla consapevolezza di averli i pregiudizi. Certo. Noi abbiamo ospitato all'Auditorium di Roma una bellissima lezione di Andrea Graziosi, che raccontava... Diciamo come dietro all'invasione russa ci sia un'ideologia. Noi spesso sentiamo oscillare il giudizio su Putin tra il pazzo e il criminale. Beh, non necessariamente deve essere pazzo o criminale, eh, magari lo è, ma diciamo, basterebbe capire l'ideologia sedimentata nell'establishment russo che Putin rappresenta. E da questo punto di vista questo aiuta a, a liberarci diciamo, da un pregiudizio quantomeno a capire, per esempio, che forse noi occidentali ci siamo illusi che la storia fosse mossa solo dagli interessi, quindi bastava trafficare coi russi, scambiare, fare affari e sarebbero rabboniti. No, la storia dentro la storia c'è una componente ideologica e culturale fortissima, per cui non so come la pensi su questo, ma bisogna sempre tenere presente che anche se io faccio business con qualcuno, se quello rimane imbevuto di un'ideologia totalitaria questo pesa comunque. Io su questo sono d'accordissimo, anzi il fatto che tu abbia menzionato Andrea Graziosi mi fa dire che forse nostro dovere e io ho cercato di farlo nel piccolo di Radio Anch'io è rivolgerci ai veri competenti, che ovviamente sono anche geopolitici, qualche volta persino giornalisti, però Andrea Graziosi è quello che ha fatto nel suo intervento a Radio Anch'io, cioè ci ha rimandato alla storia, anche alla storia delle ideologie e quindi alla componente ideologica nelle scelte di un gruppo dirigente, nella fattispecie quello moscovita, quello del quello del Cremlino. Ecco, forse il nostro compito è, di fronte al rischio, da un lato della propaganda, dall'altro del pregiudizio, dall'altro della partigianeria, è quello di provare a rivolgersi, anche se qui insinuo subito un dubbio, perché persino gli storici hanno i loro pregiudizi, quindi nel raccontare i fatti e la storia e descrivere un gruppo dirigente, corrono, seppur meno di noi, lo stesso rischio, però ecco, rivolgerci ad Andrea Graziosi o eh, a Cella, che è un altro studioso di Ucraina molto attento, però ad esempio, Giuseppe, sarò molto franco, quando ho rivolto la stessa domanda a Franco Cardini, che non è uno specialista come Andrea Graziosi dell'Europa orientale del Novecento, che è però un insigne storico, ha dato una descrizione completamente diversa a quella di Graziosi, quindi capisci che è sempre molto difficile questo, no? Ma Non c'è dubbio, d'altra parte non credo che neanche Veraziosi pretenda di avere la verità, no, certo. eh, io credo che tutti noi siamo alla ricerca e ehm, tornando un attimo a quello che tu mi hai detto prima, hai detto una cosa molto interessante a proposito di linea editoriale, cioè hai parlato della fatica di trovare una linea editoriale e hai parlato appunto di soggettività, ora una delle cose che, di cui ho l'impressione ma su cui ti chiedo conferma rispetto al panorama dell'informazione vent'anni fa, 30 anni fa. Oggi l'informazione è molto più personalizzata, cioè si segue una persona specifica più che l'editore. Voglio dire i podcast di Cecilia Sala, di Mia Ceran, ma anche appunto le corrispondenze di Francesca Mannocchi che tu hai citato, dicono che c'è una prevalenza molto forte della soggettività, piuttosto che della testata, mi sembra. E quindi anche questo ha a che fare con il tema della linea editoriale. Eh, seguiamo una persona che ci sembra affidabile perché poi questo è l'altro punto nel giornalismo mi verrebbe di dire come in politica finite le ideologie l'affidabilità è molto personale è così? questa è un'altra questione gigantesca devo dire che io faccio mia la descrizione che tu hai fatto all'inizio di questo nostro incontro del modo in cui ci, ci informiamo ma soprattutto di che cosa è diventata l'informazione, no? quello che Alcuni studiosi insigni come Carlo Sorrentino definiscono il mondo flusso dentro al quale ciascuno di noi è inserito, che ci permette di essere istintivamente e con, attraverso i nostri smartphone transmediali, crossmediali, convergenti, attivi, perché noi stiamo dentro e immettiamo noi stessi contenuti in questo flusso informativo. Guarda, ti cito solo per aggiungere degli elementi a, al quadro già complesso che stiamo cercando di disegnare. Due. Interessanti ricerche che ho qui davanti, una fatta da SVG su come noi ci stiamo informando in questa guerra e quello che mi fa impressione, perché ti cito le percentuali delle prime quattro fonti, 71% programmi televisivi, 35% social network, 32% quotidiani, 31% ricerca libera sul web e poi si scende, ma il dato che fa più impressione è che nella generazione Z, quella Nata tra il 97 e il 2012, il 70% si informa sui social network. Questo ci dice che i social network, vabbè, hanno l'importanza che sappiamo: è inutile che ci, torni, che ci torni sopra, ma che i social network sono quel luogo dove il fruitore immette contenuti, ricicla contenuti, eh, ramifica contenuti e lui stesso contribuisce a comporre quel flusso informativo che poi appunto definisce il modo in cui noi guardiamo i fatti a questa guerra. E poi c'era un altro dato molto, molto preoccupante che rimandava, e poi arrivo su quel punto che tu suggerivi sui content on creators, li chiamano gli studiosi, no? cioè coloro che, eh, che contribuiscono a dare informazioni personalizzate al, al fruitore. C'era un intervento eh, sul domani, il quotidiano, che rimandava... A quello che sta accadendo al giornalismo oggi preoccupante perché dico questo ti leggo il titolo dell'intervento di andrea daniele signorelli il giornalismo di qualità è diventato un privilegio delle elite. perché che cosa sta succedendo che sempre più le, i grandi organi di stampa stanno lavorando su prodotti di qualità a pagamento con il paywall per cui coloro che hanno il privilegio di leggere Ehm, grandi reportage, grandi articoli, grandi analisi, rischiano di essere pochi perché costano questi abbonamenti all'informazione di qualità, mentre la grande massa delle persone si informa principalmente sui social network, e sulla televisione generalista, di cui anche diciamo la responsabilità che riposa attorno al servizio pubblico. Ma torniamo sul tema che suggerivi tu. E che devo dire io, quando mi confronto con giornalisti più giovani, insomma in contesti universitari o in contesti specialistici, tipo l'ordine dei giornalisti, mi rendo conto che è crescente, che sfugge. Uno che insomma oramai è un'età tarda, come la mia. E, e cioè, come dicevi tu, ci sono molte persone che hanno come prima fonte di informazione un podcast, che so, di Francesco Costa sul post, di Francesca Mannocchi su altri, altre piattaforme. Cioè si affidano nel, eh, nella loro comprensione dei fatti italiani o del mondo a una singola voce. Perché questo è quello che sta accadendo. Cioè si creano nuovi filtri. Si rompe di qui anche di nuovo la mia sottoscrizione della tua introduzione sul sistema mediatico contemporaneo, si rompe la gerarchia che abbiamo conosciuto io e te ad esempio, cioè persone che hanno più di 50 anni, eh, nel Novecento che veniva definita dal telegiornale della sera, dal giornale radio del mattino, dall'impostazione che dava ai fatti un quotidiano e la ricomponiamo noi affidandoci ad altre voci che possono essere l'amico, sui social media, la mia chat su Whatsapp o voci spe, sperabilmente professionali sui podcast. Per cui in realtà questa grande rottura crea non tanto bolle secondo me, ma nicchie. La speranza è che il consumo e l'uso di queste nicchie sia il più ampio e pluralistico possibile. Ma questo costa fatica, costa fatica e noi esseri umani sappiamo come siamo fatti, costa impegno, costa studio, costa soldi qualche volta. Quindi in realtà... E chiudo su questo, le nostre possibilità oggi si sono moltiplicate, le fonti rispetto a quando io e te eravamo ragazzi si sono moltiplicate e arricchite e a mio avviso democratizzate, però necessitano di impegno Oppure, e di, di un'altra cosa, è di alfabetizzazione informativa e quello è un progresso che possiamo portare avanti soltanto se ci impegniamo nella scuola, nelle famiglie e in luoghi che possono essere, ad esempio, quegli incontri che, che voi organizzate, cioè dei luoghi in cui ci si insegna a informarsi, altrimenti è veramente difficile avere una conoscenza dei fatti minimamente adulta, mettiamola così. Ma Io sono assolutamente d'accordo, credo che la scuola sia fondamentale in generale, credo che dobbiamo fare una formazione continua, diciamo la conoscenza critica no? e l'informazione ne è parte fondamentale, devo dirti che il modo in cui tu ci hai raccontato, hai parlato dell'informazione è un, consentimi di dire <ride> è, un, è un grande insegnamento perché non c'è un modo solo di guardare le cose tu ci hai restituito appunto la complessità dei fatti e ognuno di noi appunto è come dire, parziale e mh, da questo punto di vista vorrei chiudere con una domanda molto semplice. In questo panorama informativo che ci hai raccontato, che ha anche dei rischi, come ci hai detto, di privilegi, no? di chi può informarsi di più e meglio. Tu prima ci hai detto, io vivo in una esposizione continua, perché ho da una parte i telegiornali, i giornali online, i, i blog continuamente vengono. Ma una persona che ha meno tempo, che ha poco tempo per informarsi, perché deve dedicare la gran parte della sua vita ad altre cose, al lavoro, agli affetti, eh, che cosa può fare per cercare di non essere troppo unidirezionale, cioè di non vivere appunto in una piccola bolla in cui gli arrivano solo le informazioni di un certo tipo? Che cosa, cosa consiglieresti, diciamo, a una persona oggi che voglia capire che cosa sta succedendo in un mondo appunto così complicato e al tempo stesso non essere soltanto appunto, non, non guardare soltanto da una parte, non essere troppo condizionato, dai propri pregiudizi diciamo, è una, è una guarda, risposta difficile però no, no, vorrei guarda, chiudere qui, con un qui, consiglio anche a chi ci ascolta guarda qui Giuseppe vado, vado davvero per tentativi nel senso che io rischio di dare una risposta conservatrice, perché dico questo? perché io ho figli adolescenti e mi rendo conto, l'altro giorno abbiamo fatto un viaggio insieme a ste due figlie adolescenti abbiamo parlato della guerra, della guerra in Ucraina e mi sono reso conto che loro avevano delle lacune non voglio sembrare un piscato ma sono un padre troppo severo, delle lacune e delle carenze informative spaventose, cioè um, enormi, perché avevano una scarsissima conoscenza della storia del Novecento, e qui la, la, la responsabilità riposa un po' forse nella loro pigrizia, ma anche nella pigrizia dei genitori, ma anche nella scuola, e, e ogni tanto mi rendo conto che loro sanno una serie di cose e domando loro mi dite dove l'avete letta questa cosa qui, come vi imbattete nelle notizie, mi sono reso conto che loro principalmente si rivolgono ai social. E per social io intendo soprattutto Instagram, eh, TikTok, loro ad esempio non frequentano, non frequentano Facebook, ma è soprattutto dalla rete che ricevono le notizie, anche dalla rete, dalla rete di amici. Perché rischio di dare una risposta conservatrice? Perché... Una, un modo di informarsi così rapsodico, così casuale, così inintenzionale, perché poi questa è la, la, la parola chiave secondo me, i nostri processi di ricerca dell'informazione, il tuo e il mio, le nostre generazioni erano intenzionali, noi andavamo in edicola, compravamo un giornale, accendevamo la televisione la sera, magari perché i nostri genitori, perché poi molti comportamenti si ereditano dalla, dalla famiglia in cui vivi e cresci, accendevamo la radio, oggi loro invece si imbattono, spesso in modo casuale, nella, nelle notizie attraverso le, le notifiche per questo dicevo il quotidiano il telegiornale della sera il giornale radio del mattino sono degli straordinari lo diceva son rosa ma in realtà lo copiava da hegel uno straordinario eh, sistema organizzativo perché mette in ordine le cose certo poi con dei criteri con delle posizioni politiche con degli orientamenti ma insomma da un ordine ti aiuta io proprio per il principio della complessità dell'esistenza, della divisione del lavoro, della divisione del tempo, della limitatezza delle nostre giornate, ho bisogno, credo, l'essere umano per come è fatto, di qualcuno che metta ordine rispetto al caos di impulsi, notifiche, eh, notizie, informazioni che io ricevo. E noi che siamo cresciuti nel Novecento riponevamo fiducia in quegli strumenti lì, tradizionali, il quotidiano, il telegiornale, il giornale radio. Oggi questo quadro si è... Parcellizzato, decostruito, frammentato. Io tendo a dare un quadro, un giudizio severo rispetto a questa frammentazione, però e qui è, rischio davvero di essere un po' conservatore, perché mi rendo conto che quando invece mi misuro con giovani colleghi, 25 anni, 30 anni, mi rendo conto che loro hanno un modo completamente diverso dal mio di formarsi, ma non, non qualitativamente inferiore, è semplicemente diverso loro appunto attraverso dei podcast che hanno incontrato nei modi più disparati, certo sono giovani giornalisti, quindi è ovvio che siano più informati della media della popolazione, però hanno un modo di informarsi che non legge, che, che prevede ad esempio una scarsissima lettura del quotidiano cartaceo o spesso una nulla lettura del quotidiano cartaceo, però non è che siano meno informati di me, sono informati in modo diverso, molto forse più orizzontale, per rubare quella metafora al libro che abbiamo scritto con Giovanni Solini per, per la casa editrice, però in realtà non è qualitativamente inferiore. Mi preoccupa invece il cittadino comune che non fa questo di, di lavoro, che non fa questo di mestiere, perché secondo me senza dei filtri affidabili rischia un po' lo sbandamento. Questo lo dico rischiando appunto di, di, di, di commettere de, degli errori valutativi, però il rischio dello sbandamento di una lettura superficiale dei fatti, anche dal punto di vista materiale, cioè temporale, dedico poco tempo alla formazione. Quindi la scelta dei filtri è decisiva. Chi ti insegna a scegliere i filtri giusti? Questa è la domanda sulla quale secondo me dobbiamo chiudere e questo di nuovo rimanda alle agenzie informative, formative e informative. Chi ti, sceglie, chi ti aiuta a scegliere i filtri giusti? Qui chiuderei con la funzione dei mediatori tradizionali. Una casa editrice e un editore è un mediatore tradizionale, un giornalista è un mediatore, ma eh, i partiti, la politica il sindacato tutti sono mediatori, la scuola è e la famiglia sono i mediatori per eccellenza secondo me se non c'è un investimento lì è molto difficile per chi non ha il privilegio professionale o di curiosità personale di voler cercare i filtri giusti solo lì noi possiamo insegnare alle persone a trovare i filtri giusti poi si possono trovare anche da soli eh, casualmente però non è tanto semplice secondo me giuseppe ecco ma però quello che tu dici mi sollecita allora un'ultima davvero domanda e Trovare i filtri giusti vuol dire anche diciamo, che chi fa il filtro si conquisti la fiducia. Sì. Eh, recentemente il Vo Diamanti su Repubblica ha scritto che molti italiani, un italiano su quattro, diffida dei media italiani, appunto, rincorre altri modi di informarsi. Ma come fa un giornalista a riconquistarsi questa fiducia? La validazione di cui tu parlavi prima, per esempio... Il fatto di dire a una persona che viene in televisione e che dice la spara grossa e ne sentiamo tutti i giorni. Eh, no, non è così. I dati dimostrano che quello che lei sta dicendo è sbagliato. È, è, è rarissimo, è rarissimo. Io non... sento il giornalista che passa la domanda successiva se non ha... Uh, come dire non, non, non ha elementi o non, non se la sento non, non ha voglia o è faticoso ma io credo che per esempio un contraddittorio serio sulla base di dati di argomenti beh questo creerebbe fiducia come io visto che tu hai fatto questo paragone nel nel piccolo della casa editrice il fatto che noi abbiamo pubblicato negli ultimi anni libri uh, con opinioni molto diverse tra loro mi viene in mente l'ultimo libro di Sabino Cassese eh, che si chiama Il governo dei giudici, con giudizi durissimi sui giudici. Beh, Noi siamo anche l'editore che ha pubblicato i libri di tanti magistrati eh, in cui l'operato dei giudici è stato difeso. Io credo che la credibilità della casa editrice aumenti, non diminuisca per il fatto che pubblichiamo dei libri, naturalmente speriamo tutti seri su questi argomenti. Ecco, come fa un giornalista a conquistarsi la credibilità che lo rende, quel filtro efficace di cui tu parlavi. Guarda, qui do una risposta, diciamo, di natura strutturale, una risposta più contingente. La risposta, eh, cioè, sì, il tentativo di comprensione e eh, di, di argomentazione rispetto alla tua domanda, eh, lo rubo al discorso che ha fatto l'altro giorno Barack Obama a Stanford, all'università. Perché lui ha detto io ho sbagliato, non, non ho capito per tempo quanto l'universo sociale, e la rete e qui entreremo in un campo difficilissimo: la rete non governata, chiamiamola così, anche perché è di strettissima attualità. Giuseppe lo sai meglio di me: l'acquisto, credo, riuscito e eh, che riuscirà di, di Elon Musk di Twitter, che trasformerà Twitter, poi lo toglierà dalla borsa e e trasformerà Twitter di nuovo in una piazza in cui chiunque può parlare, quindi Donald Trump tornerà su Twitter se ci vuole tornare perché nel frattempo si è aperto un altro social, mentre dopo quello che è successo a Capitol Hill in realtà i grandi social avevano deciso di introdurre, per così dire, dei filtri rispetto a coloro che corrodevano la democrazia dall'interno, secondo me. Poi una democrazia forte, poi lo so che tu su questo è una posizione molto liberale, è forte a sufficienza anche perché permette a tutti di dire la propria, ma non ha torto Barack Obama quando diceva che i social hanno liberato, aperto, ma hanno anche reso più vulnerabili le nostre democrazie. Quindi in qualche modo la corrosione che rimanda a quello scetticismo di fondo che c'è in tutte le democrazie occidentali rispetto al racconto mainstream, al racconto dei fatti, è, e quindi qui l'aggettivo strutturale, è secondo me un elemento con il quale dobbiamo fare i conti, Difficilissimo da affrontare, difficilissimo da affrontare, perché poi rimanda la censura, la libertà di espressione. Il secondo punto è invece è quello che tocchi tu, cioè più contingente perché si può lavorare su quello, e cioè la responsabilità dei giornalisti. Perché Francesco Costa e Francesca Mannocchi sono così seguiti? Perché sono dei giornalisti che fanno bene il loro lavoro, in maniera fattuale. O documentale come fa Francesca Mannocchi, o molto fattuale come fa Francesco Costa, ma tanti altri ne potrei citare, cioè basandosi sui numeri. Perché il giornalismo anglosassone è pur sempre un esempio e la BBC in questo? Perché, come dici tu, quando il politico o oh, che so, l'uomo d'impresa dice una cosa quello c'ha la documentazione o la preparazione individuale per obiettare di quello che sta dicendo lei è falso. Da noi per una serie di ragioni, credo mh, anche la debolezza del giornalismo italiano eh, per ragioni economiche, industriali, di se vuoi anche di cortigianeria e fragilità della professione impedisce, o anche migliaccheria, eh, impedisce o ha spinto a evitare questo tipo di di giornalismo fattuale di verifica e validazione ma su questo secondo me si può lavorare le figure che ho, ho indicato ma tante altre di giovani bravi potrei indicarne si conquistano la fiducia in rete perché sono dei professionisti veri dei professionisti seri ed è qui che deve lavorare un giornalista ma un giornale una, una, una televisione una radio purtroppo e qui chiudo la dinamica avversariale nei talk show e quindi quel sistema un po' cialtronesco da commedia dell'arte che abbiamo noi italiani non aiuta. Guarda Fumaroli, che insomma è un grande eh, studioso francese eh, studioso delle idee della, e della cultura lo diceva te sempre me l'ero segnato da una parte perché usava, usava un'espressione un ecco, la televisione italiana quando lui veniva in Italia e la guardava gli sembrava un'opera buffa Giuseppe. Bene, non so se... Vogliamo chiudere sull'opera buffa, <ride> ma certamente <ride> come dici, se è un'opera buffa, tu l'hai descritta in maniera invece molto seria, molto articolata, con grande rispetto e molta attenzione. Perché poi dobbiamo sempre ricordarci. Che quello che noi critichiamo, poi, è una realtà che in tanti paesi non, non esiste, wow. o esiste pochissimo, eh, esiste con enormi difficoltà. Quindi tanto ti diamoci cara l'informazione che noi abbiamo in Italia, eh, che è fatta da tanti professionisti, da grandi aziende. Ti ringrazio molto, eh, Giorgio, perché, come pensavamo, ci hai portato molta luce naturalmente portando luce hai fatto vedere anche gli angoli bui ma quelli ci sono sempre in qualunque attività l'informazione è un'attività faticosissima che richiede grandi energie grandi investimenti personali psicologici emotivi intellettuali culturali oltre che naturalmente anche economici non da poco e credo che Così come la scuola che tu hai citato, le società più civili sono quelle che si rendono conto di quanto l'informazione sia un bene prezioso, un bene che necessita di professionalità e tu la dimostri ogni giorno col tuo lavoro, ma anche di consapevolezza diffusa. Eh, cioè dobbiamo essere tutti in qualche modo attenti a come informiamo, come ci informiamo e come... Trasferiamo l'informazione, soprattutto appunto in un'epoca in cui siamo tutti potenziali erogatori di informazione attraverso i video che mandiamo in giro, attraverso le notizie che diffondiamo in rete, eccetera. È stato un veramente molto interessante attraversamento e viaggio in questa informazione così complicata durante la guerra. Ti ringrazio molto e diamo appuntamento a tutti al prossimo podcast di Radar della Casa Editrice La Terza. Dato Radar, un podcast degli editori La Terza. Post produzione e musica a cura di Matteo Portelli.